Ora con questa mega, super, gigantesca, sublime cipolla di giarattana vedrò di farmi un'ottima frittata Improvviserò al momento con quello che ho in frigo ma questo sarà l'ingrediente base assieme alle uova aggiungerò il latte, ovviamente poi sale, pepe classico insomma, gli soliti ingredienti di una frittata e mo vediamo, mi metto subito all'opera l'ho messo di abbondante adesso accenderò il fuoco e andrò a versarci le cipolle che ho appena tagliato perché prima di metterci le uova per la frittata io preferisco cuocere un bel po' le cipolle e farle per un po' ammorbidire. Eccola qua. La mia cipolla proveniente dalla Sicilia di Giaratteo o qualcosa del genere. Sono enormi, sono molto una cipollina sta piano piano c'è un profumo di cipolla incredibile mamma mia peccato che quello non si possa registrare metà eh, eh, eh. cottura aggiungere la pancetta almeno perché questa la voglio fare con la pancetta e ovviamente mischiare come ho fatto per il resto così le uova ovviamente non sono tutte per me sennò buongiorno di senteria e adesso ci aggiungerò un goccino di latte ho già messo un po' di sale e andrò o con la forchetta o con la frusta quella a mano a sbattere tutto per fare un'ottima frittura, anche il prezzemolo secco tritato un po' di pepe e è tutto Volevo anche metterci il parmigiano, ma poi ci ho rinunciato. Che ero indeciso tra la frusta, quella diciamo manuale e la forchetta, ma alla fine poteva mancare la forchetta magica. Eccola qua. E piano piano iniziamo a sbattere le uova. Smetto di fare il video e la prendo in mano in questo caso, perché sennò diventa più complicato la cosa comunque che consiglio è farla a piacere con quello che vi piace io oggi ho voluto improvvisare così un altro giorno la farò in un altro modo e così via ecco qua sta prendendo comunque forma ma mi piace proprio quando è bello sbattuto che è un po' più spumoso diciamo ecco qua io ho scelto una padella forse un po' troppo grande ma ho quella piccola o questa qua quindi vediamo, intanto ecco qua la, la base della frittata pronta e il sapore della frittata. Mm. Beh, ma vedo, nel caso viene una frittata molto fina. Ho versato la base qui dentro, ma cerco di espanderla il tutto in modo che ci sia un pochino ovunque il condimento così ogni morso di frittata sia uovo che il mio condimento. No, direi che la padella invece è della giusta grandezza. Andrò a coprire in modo che cuocia lentamente. per quanto tempo è una cosa che vedete un po' occhio, dipende anche da quanto avete alta la fiamma comunque come vedete l'ho coperto e piano piano sta cuocendo l'ho messa a fuoco lento perché mi piace di più ma è la mia scelta cerchiamo cioè di mettere a fuoco un pochino più veloce poi vabbè c'è anche un motivo per cui la metto a fuoco lento perché comunque eh, la trovo più saporita che prende piano piano sapore e si cuoce più lentamente la cottura lenta secondo me in questo caso ci sta di più e ci vediamo nella prossima clip il problema sarà girarla perché è veramente enorme ma ci riusciremo adesso proverò a girare la frittata 1, 2, 3 Madonnina santissima quanto pesa Ah si è rotta E eh, vabbè Più o meno sono riuscito a salvarla Eccola qua Io la ricopro per farla cuocere all'altra parte ma La frittata è veramente enorme Quindi la dividerò in spicchi che metterò qua Sarà più semplice Un spicchio e l'ho messo lì Ecco qua E piano piano Oppure lascio in padella e la mangio esattamente così. Ecco qua. Buon appetito!